Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Allora, questo video serve anche per darvi un paio di annunci Il primo è che il canale va in vacanza Il canale va in vacanza perché a partire dalla seconda metà di luglio Infatti sto girando questo il 19 luglio eh, E l'ultimo che girerò per luglio eh, starò molto poco solo in casa sia addio Mm, pubblicherò un altro video prima di questo questo poi il canale va in vacanza il canale ma non, ma non io o almeno non subito perché io parto ad agosto però ci vado io perché non sarò solo non potrò girare un po' come cavolo mi pare o meglio sarò molto meno solo di prima in casa e eh, io ho bisogno di privacy per girare i video la seconda cosa, siccome sono venuti dei nuovi iscritti, volevo ricordare che, an che ho anche un canale SMR, per chi apprezzasse la SMR ben gradito anche dall'altra parte, chiari storti. Quindi nel box informazioni da un paio di volte a questa parte mi sono ricordato di rimettere nuovamente il link al canale SMR. Scusate per la luminosità ma oggi sole proprio non ce n'è. Vediamo se potremo fare qualcosa. Veniamo però al video vero e proprio. Avevo già girato questo video prima della morte del mio hard disk, quindi lo rifacciamo. Si tratta dell'icons tag ideato da Melania Costantino, quindi troverete anche sempre nel solito box che non guardate mai, il link al canale di Melania Costantino, che fra l'altro segue già il mio canale SMR. Questo tag è molto carino e particolare, infatti eh, sono quelli che accetto io di più. Sono stato taggato da Barbara Cherry Glimmer, che saluto, quindi troverete anche lei nel solito infobox che non leggete mai. E... Ed è particolare perché non si tratta di domande ma di punti. Andiamo a sviscerarlo. Marilyn Monroe ha rappresentato la femminilità sorridente, provocante e fatale ma dietro quell'immagine si nascondeva una donna dal passato difficile e dall'interiorità travagliata. Quanto l'apparire definisce il nostro essere? Faccio una critica e una confessione. La confessione è che tutti siamo vittime dell'apparire, in parte me compreso, anche se in giro si sentono tutti quei, quei bei discorsi di eh ma bisogna guardare l'interiorità bla bla bla Siamo tutti vittime apparire Anch'io una volta eh, mi sono poi successivamente vergognato da morire Ma lì per lì mi stavo per mettere a ridere di una persona con la barba colorata Quando poi parlandoci dieci minuti dovevo soltanto che per stimarla Perché è se stesso a 360 gradi e in vari campi della vita ma me ne sono subito pentito, anche se eh, lui non lo sa in quanto non abbiamo avuto molto modo di parlare Spero, se proprio devo stare in questa orribile cittadina, di farlo prima o poi Quindi, per rispondere alla domanda, eh, ci definisce ancora troppo Sarebbe bene che ci definisse un po' meno Freddie Mercury, un re incontrastato della musica internazionale Stavo per dire musica, che non è né italiano né inglese dei propri look ne ha fatto la colonna portante delle proprie esibizioni ed è stato uno dei primi personaggi famosi a rendere pubblica la propria omosessualità. Sono passati molti anni, ebbene, è ancora necessario oggi che grandi personalità si espongano per educare alla libertà di identità sessuale? Assolutamente sì, secondo me è ancora necessario, anzi non solo è ancora necessario, forse è più necessario che mai. Visto che ormai, praticamente che io sappia, tanto per iniziare non c'è più eh, educazione sessuale nelle scuole, perché non è ricordiamoci che l'educazione sessuale non serve solo e soltanto ad evitare eh, gravidanze in, in età indesiderata. Sicuramente è un'opzione, ma eh, non dimentichiamo le malattie sessualmente trasmissibili che eh, si, si possono prendere se non si è adeguatamente informati, a prescindere dall'orientamento sessuale. Quindi il fatto che non si parli di educazione sessuale fa sì che non si parli neanche di omosessualità. E l'omosessualità vi sta considerando anche una forte influenza ancora degli ideali eh, cattolici soprattutto eh, dell'antico testamento che condanna l'omosessualità è ancora vista come eh, la cosa negativa che non dovrebbe essere quando vorrei ricordare che l'organizzazione mondiale della sanità l'ha eh, eliminata dalle malattie mentali da ormai 28 anni quindi sì, è ancora necessario e in questo facciamo i complimenti alla regina Elisabetta che ha, eh, come dire, legalizzato, tra virgolette, l'omosessualità anche del re di Inghilterra, congiuntamente al fatto che hanno il matrimonio ugualitario, a differenza nostra che abbiamo a fatica le prime civili. Twiggy, icona delle prime donne filiformi, come possiamo oggi far comprendere che la bellezza non risiede e non può essere determinata dal peso? E ricollegandomi al coming out, potrei dire nuovamente con l'esposizione il modo migliore per abituare il popolino e gli arretrati a qualcosa di nuovo e quindi di pauroso, anche in maniera espessa in maniera immotivata, è l'esposizione. Non so, prendiamo una Fashion Makeup89 che ha iniziato a fare video quando pesava 150 kg. Bene, se tornassi, se tornassi indietro Alessia a di nuovo, a rifarlo di nuovo. Perché. Non ci si può vergognare di qualcosa che non si è chiesto e di qualcosa che non fa male agli altri, semmai può far male alla salute della persona stessa. Questo è un altro discorso. Quindi, secondo me, il trucchetto è l'esposizione. La Poelkan, l'ampollo della famiglia Agnelli, è divenuto per è divenuto per lungo tempo icona di stile, eppure la cronaca ne ha registrato comportamenti al limite con la sopravvivenza. La ricchezza rende davvero felici. La ricchezza aiuta, non facciamo gli ipocriti, la ricchezza aiuta perché toglie eh, diversi pensieri. L'importante secondo me è non vivere questa ricchezza in solitudine, perché se no, eh, se no ovviamente si finisce per accumulare, accumulare, accumulare per riempire questa solitudine e non godersi più nulla diciamo che il connubio perfetto sarebbe ricchezza più eh, ricchezza anche a livello di vita, di vita sociale, di vita lavorativa soddisfacente visto che eh, i soldi si spera che permettono di fare quello che più ci piace non lo so uno youtuber con i soldi può permettersi di farlo youtuber per esempio se la sua passione è youtube una persona con i soldi si può mettere, non lo so, a fare il recensore negli hotel Che sarebbe uno dei lavori di me i so. suoi due, due esempi di questo genere, insomma Mina, insuperabile cantante che ha dettato la moda del suo tempo Imprigionata dalla sua immagine, decide di ritirarsi dalle scene E non apparire più in pubblico Quanto è condivisibile questa scelta? Se oggi apparisse sui palcoscenici? appesantita dai e dall'età sarebbe meno amata io credo che non sia una scelta nemmeno da discutere perché il fatto di essere un personaggio pubblico non può prescindere dall'essere persona e quindi ci sarà la persona che ama le scene fino all'ultimo secondo e ci sarà la persona che arriva al momento che non ce la fa più quindi non c'è nulla da, da discutere certo è che per rispondere alla seconda parte della domanda, se ritornasse, secondo me sarebbe fortemente acclamata, mina e mina, e eh, c'è poco da dire. Ultima, un'icona in cui ti identifichi o che costituisce il tuo ideale e TAGGA. Allora, quindi guardate il video fino alla fine se volete sapere di TAGGA. Io eh, mi, sono, mi sono fortemente identificato in un personaggio e, e in un attore, il personaggio è il Remus Lupin della saga di Harry Potter, in quanto sebbene forse vi aspettavate un, un personaggio omosessuale tipo, tipo Albus silente, mi ritrovo più nella, nella condizione di emarginazione che mh, affligge Remus Lupin, che pur, essen pur essendo eterosessuale infatti sposerà Tonks però vive comunque l'emarginazione eh, a causa della sua licantropia che fra l'altro non è nemmeno ereditata ma acquisita eh, a causa di un morso di un altro lupo mannaro e quindi mi ritrovo molto in lui che purtroppo è un, una personalità emarginata secondo me era anche perché ha visto Harry Potter uno dei migliori insegnanti ma purtroppo a causa della maledizione lanciata da Voldemort ogni insegnante non può durare più di un anno eh, la seconda personalità la seconda mh, persona in cui mi identifico molto è Kinu Reeves non so se si pronunci così comunque Kinu Reeves, Reeves perché ha avuto una vita molto difficile e questo ha fatto di lui una persona estremamente sensibile, eh, spesso usando un becero maschilismo facciamo l'errore di eh, collegare necessariamente la sensibilità alla donna, oppure ancora, ancora la sensibilità all'uomo gay, ci sono persone gay che hanno una pietra al posto del cuore, ci sono donne che hanno una pietra al posto del cuore. Viva gli uomini e le donne sensibili, viva anche chi non si sente né uomo né donna, ma conserva la sensibilità. Tagghiamo, eh, io ho deciso di taggare, già ieri quando avevo girato questo video, eh, Sontina F e l'angolo degli arcani, un po' perché non mi ricordo bene chi fa i tag, un po' perché non riesco a vedere le iscrizioni avendone quasi 840. Comunque se qualcun altro volesse fare questo tag è benvenuto, io taggo Sontina F e l'angolo degli arcani. Bene, il video sarà durato già una vita, eh, vi chiedo scusa ancora per la luminosità, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video perché i video non vanno via. Noi ci vediamo dopo le vacanze del canale, spero ad agosto, ciao!